nostra compagnia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 proteggersi per chi sta soffrendo delle perdite. Io più trading, mentre Tony Cioli-Puviani, più legato a, a strategie di investimento, mm -hmm. quindi sarà davvero un bel mix molto, molto, molto e interessante. E poi c'è la zampata di Riccardo sui certificati sì, per completare sì, no, l'opera. <ride>